Ciao a tutti! Oggi prepareremo la quiche pesto, ricotta e pomodori. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono una dose di pasta brisè, ricotta fresca, pomodorini, pesto, uova, grana grattugiato, sale, pepe, basilico, origano e scaglie di grana. Andiamo in via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la ricotta uova il grana il pepe il sale ed azioniamo i bimbi per 50 secondi a velocità 4 il composto è pronto adesso andremo a comporre la nostra quiche mettiamo sulla base il pesto Livelliamo bene. Versiamo il composto di ricotta. Livelliamo bene. Addizioniamo i pomodorini. Lo con un po' di origano, cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-35 minuti circa. La quiche è cotta, marmiamola con scaglie di parmigiano, olio di basilico. Lasciamolo intiepidire prima di rimuovere dallo stampo. Fish, pesto, ricotta e pomodori. Grazie e alla prossima ricetta!